Nella letteratura per Flauto c'è sicuramente un primo uh, e un dopo Charlino, questo sicuramente perché il trattamento del flauto che lui ha fatto e che fa prescinde dallo, dallo strumento in sé, dal flauto in sé, non, non ha più niente a che vedere con, con la natura del flauto che sia quella più uh, Pussista un po' pastorale, oppure quella più metropolitana so, della de Sonatina di Bules, per esempio. Lui ha trovato una, una, una regione sconosciuta dello strumento, per cui ha tirato fuori eh, dallo strumento una nuova, una nuova identità che lo strumento prima non aveva, per cui non si può addirittura non solo io penso che esista un primo e un dopo Charlin ma penso che non sia, neanche, non sia assolutamente prescindibile oggi immaginare il flauto senza, senza immaginare Charlin sarebbe come non come immaginare il pianoforte senza considerare Chopin per cui lui attira, ha fatto venire fuori una nuova natura dello strumento che fa sì che in realtà non credo, non so quanto lui sia interessato al flauto in sé lui è interessato a quello che il flauto può essere e nei suoi pezzi per flauto, che sono tantissimi appunto tra le cose solistiche, per tante solistiche per pezzi per flauto solo, i concerti le cose più cameristiche lui... Il, il, il flauto è un altro strumento che si realizza attraverso il flauto, come fare una seduta spiritica e evocare un uno, uno spirito, una presenza che non c'è cioè questo strumento immaginario che esiste nella sua mente si realizza diciamo materialmente attraverso il medium del flauto ma non ha, non ha nulla a che vedere col flauto storico, accademico anche meno accademico però il flauto in quanto tale e... L'importanza di Sherrino nel, nel, nel, nel, nel fattispecie del flauto, però ovviamente non, non solo per flauto, ma parlando del flauto è talmente importante e come dicevo prima imprescindibile la sua presenza nella, nella, nella, nella, nella letteratura e nella storia proprio dell'evoluzione dell'estetica dello strumento, è talmente grande che io credo che nessun compositore, anche volendo, possa ne debba, tra l'altro evitarlo. Poi è chiaro che ogni compositore ha ogni compositore, tutti, ma ogni grande compositore ha un suo mondo, ha un suo, eh, un suo universo, una sua estetica. Per cui però per esempio le sue le famose tecniche, che poi ovviamente non, nel caso di Cerino, non vanno mai scanciate dalla. Dal trattamento della forma, dallo sviluppo formale, si, si, si pensa spesso in, te, in termini un po' a contare le tecniche, ma invece è la, è, la, è la maniera di, di gestire la forma che, che innesca in un certo senso il meccanismo di certi suoni, di certi timbri. E poi non sono neanche i suoni in sé che sono importanti, ma anche come li trattano so, dinamicamente. Per cui un, un, un suono si trasforma in maniera endogena se viene spinto a livelli di piano incredibili, e la stessa tecnica, un'altra. Dinamica non suona neanche uguale, ehm, ma tantissimi, tantissimi le, le, le, questa, questa ricchezza tecnica appartiene un po' ormai a tutti, anche a compositori che sono molto lontani da lui esteticamente e che però possono utilizzare i whistle tones in boccatura interna, i, i, i tremoli di armonici. I, è, è, impossibile non, è impossibile non fare astrazione di, di questa ricchezza che grazie a lui giusto, adesso giusto per attenerci alla cosa tecnica sganciandola dal resto non è prescindibile però ecco poi c'è peso e peso in lui come, diciamo, come dicevo adesso poco fa queste tecniche sono legate, hanno delle necessità molto particolari che non sono assolutamente fine a se stesse no? magari in altri compositori sono un po più, possono essere più decorative soltanto magari, o, o soltanto timbri no, io credo che in alcuni, alcuni compositori abbiano addirittura soggezione del flauto, oggi è difficile eh, trattare il flauto oggi appunto dopo ciarrino o durante non è, non è facile non è facile perché eh, ci vuole una personalità fortissima per sfuggire all'etichetta all del a ah, suono con ciarrino che immediatamente uno pensa per fortuna ad originare mm. Questa musica è talmente poi personale, questa natura del. questa altra natura del flauto che si manifesta è talmente straordinaria, tanto strabiliante, che ovviamente, non so, insegnarla ad esempio non, non è facile, e, ma non, non è solo legato a un fatto didattico, la, non è difficile insegnare questa musica, perché insegnare è difficile, io credo che sia una musica talmente mh, Forte, talmente personale, talmente unica che come tutte le cose che hanno una fortissima personalità una fortissima, una, una loro unicità assoluta la si accetti o la si, o la si rigetti e, didatticamente alcune volte, molto spesso mi capita di avere allievi che vengono da ogni parte del mondo per studiare questi pezzi, esclusivamente, quindi hanno una motivazione molto forte, li amano moltissimo li conoscono molto bene e vogliono approfondirli per, farli, per, per, per poterli veramente dominare quando qualcuno ha difficoltà ad entrarci credo che non, gli, non lo si possa aiutare insegna, insegnando questo tipo di musica ma o intervenire con l'ascolto, cioè suonare e far assistere all'atto un po' ricreativo dell'opera e se neanche così la, la persona, l'allievo, eh, ci entra, eh, non, si può lasciare perdere perché non è necessario che uno... Che uno che non entri, questo non, non, non significa nulla perché si può non amare la musica di Beethoven pur eh, rendendosi conto del, del fatto che è una musica geniale, che è l'opera di un genio assoluto per cui non, questa musica è molto, quando io, quando io ho approcciato questa musica e quando l'ho scoperta è stata appunto un'epifania e non c'è stato bisogno di nessun tipo di mediazione affinché io entrassi in questo tipo di musica che è un tipo di musica molto fisica, molto organica, molto naturale e quando anche, alle volte, mi si chiede come fai a suonare questi pezzi che sono così difficili, così virtuosistici e a me non... io non ho nessun ricordo di difficoltà particolare con questi pezzi con nessuno di questi pezzi sì, già alcuni magari sono, eh, possono essere un po' più difficili ma io personalmente non ho nessun tipo di difficoltà ma non è questione di bravura è questione di empatia assoluta, e io delle volte dico è quasi come se questi pezzi li avessi scritti io e ho la fortuna di sapere suonare il flauto e quindi poterli anche suonare. Io credo che eh, non, non dico che se fossi compositore scriverei come lui perché bisogna avere un talento, un genere particolare, ma è il tipo di musica che io immaginerei anche di, di poter scrivere se sapesse scrivere, quello che appunto non mi piace fare. Però didatticamente credo che deve venire comunque molto dall'allievo, dall'allievo che deve essere sedotto da questa musica, come dalla musica di Mozart, come, come si fa a insegnare un adagio di Mozart a un allievo che lo cerca fuori e non dentro, è impossibile.